Allora, la seconda parte comincia a mettere il focus sulla proprietà intellettuale e sui dati, no? Questa è una lezione sulla data governance, quindi dobbiamo soffermarci più su quello. Eh, quello che vi dicevo già prima, no? Cioè, innanzitutto, facciamoci la domanda: ma c'è davvero un copyright sui dati? No? Perché tecnicamente, come vi ho spiegato, non esiste un copyright sul dato in sé, sull'informazione, sulla singola informazione, sulla singola. No, ieri, prima vi ho fatto l'esempio del. del, del No, il, il dato sui mor morti da, da, da Covid di ieri, eh, oppure il, eh, il fiume poi lungo 612 km, cioè quell'informazione lì non, è, non appartiene a nessuno. Diverso è se io faccio una banca dati di tutti i fiumi italiani di tutti i fiumi europei organizzati per lunghezza, dal più lungo al più, più corto, o al contrario dal più corto al più lungo allora i singoli dati messi in un calderone più ampio e organizzati secondo un criterio, anche se un criterio come dire, è banale, cioè dal più lungo al più corto, dal più corto al più lungo, quella roba lì comincia ad avere una forma, eh, a prendere una forma di banca dati su cui allora a pensare, si può cominciare a pensare che ci sia una proprietà intellettuale, che ci sia un diritto. Ecco perché, e lo dice una direttiva, cioè questa, questa, la, la, la, diciamo, le norme sulla tutela delle banche dati derivano per tutti i paesi europei da una direttiva che è del 96, la direttiva 96-9-CE, che ha introdotto un particolare regime di, regime di tutela per le banche dati, che agisce su più livelli, cioè fino al 96 non è che le banche dati non fossero tutelate per nulla, potevano essere tutelate utilizzando il, il il vecchio diritto d'autore, il diritto d'autore in senso generico, solo che in alcuni casi la banca dati non è sufficientemente creativa per dire che eh, c'è un diritto d'autore. L'esempio che vi ho fatto prima, no? cioè, tutti i fiumi d'Italia o tutti i fiumi d'Europa dal più lungo al più corto, non c'è creatività in questa banca dati, perché? Perché una volta che ho raccolto i dati di tutti questi fiumi, basta che li metto in un file Excel e lui me li ordina automaticamente dal più lungo al più corto, perché è un dato numerico. E quindi, come potete capire, il criterio in cui viene organizzata questa banca dati non è sufficientemente creativo per poter dire che c'è un diritto d'autore, un copyright vero. E dunque questa, questa direttiva appunto, ha aggiunto quel livello, cioè ha aggiunto la, il fatto che si tutelino non solo le banche dati creative, ma anche le, dati, le banche dati non creative che però hanno richiesto un forte investimento per la loro realizzazione. Questo diritto appunto, viene chiamato diritto sui generis o database right, e eh, come vedete, vabbè, ho spiegato il quindi non è che sono tutelate le banche dati, scusate, non sono tutelati i dati in sé, ma la banca dati, o possiamo chiamarla in inglese database, e quindi i dati sono tutelati solo quando vengono raccolti in, in, in una forma organizzata, in un insieme aggregato, organizzato di dati, che viene chiamato banca dati. Ripeto, poi in questo discorso dei due livelli comincia già ad arrivare ad un... Insomma, ad un dettaglio ancora maggiore non riusciamo ad approfondirlo però ecco tenete presente che ci sono queste, queste due forme di tutela per la banca dati uno è il diritto d'autore classico eh, quando la banca dati è creativa quando la banca dati invece è non creativa ed è il caso più frequente in realtà quando parliamo di big data ad esempio eh, eh, sono, sono dati eh, che vengono raccolti automaticamente dai software dei, dei sistemi automatizzati e vengono messi su un server che quasi sempre li raccoglie su un, sulla base di un criterio schematico numerico, no? un csv, o, il csv è quel classico file che, che, che raccoglie dei dati e li divide con delle virgole, è molto, molto, eh, molto essenziale, però a volte quelle sono le vere masse di dati che ci servono per fare rilevazioni, per fare previsioni, per fare proiezioni e via dicendo. E quella roba lì genera un business, quindi c'è molta adesso attenzione su questa forma di tutela delle banche dati. Ok? e um, cioè, nel senso non, non vi dico tanto di più, ripeto al massimo vi posso rimandare, nell'ultima slide ho messo un link ad una mia lezione sul il diritto sui generi e sulle banche di dati, però ripeto a noi interessa per adesso avere questa, questa informazione.